Allora, Claudio, la mia prima domanda è che cos'è Docebo e com'è nata l'idea? Allora, Docebo è un progetto di e-learning, dunque l'e-learning è quel mondo della formazione a distanza che include sia la produzione del contenuto, che il delivery del contenuto, che il suo tracciamento, dunque tutta l'organizzazione di quello che è un processo d'apprendimento gestito dal PC. Dunque qualsiasi cosa non coinvolga attività di classe dunque attività in presenza. Docebo ha preso una nicchia di questo mondo molto ampio, eh, si è concentrata su quello che sono le formazioni per le aziende, dunque per organizzazioni, eh, aziende, enti governativi, eccetera, eccetera, eccetera. Mh, e eh, dal 2005 lavora in, in questo mercato. Noi vendiamo questo contenitore di corsi, che può essere un contenitore sia pieno di corsi legati appunto alla formazione aziendale oppure un contenitore vuoto che il cliente stesso riempie con del suo contenuto formativo eh, e vende appunto il servizio legato a questa piattaforma la piattaforma di learning che cos'è? è uno strumento che eroga, traccia e certifica l'attività formativa eh, immaginiamo che la tua azienda abbia 100 dipendenti magari sparsi in tre country Uh, dovete formare la rete vendita per il lancio di un nuovo prodotto. Assegnate uno user e una password a tutta la forza vendita. A questo punto caricate all'interno un corso che può essere la formazione del nuovo prodotto. Lo uh, organizzate, nel senso associate agli studenti il corso che devono frequentare, lo lanciate. e Gli studenti entrano in questo ambiente e lo frequentano e il sistema traccia quanto tempo ci sono stati, che risultati hanno preso nei test di valutazione, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un po' il mondo che noi andiamo a coprire attraverso l'e-learning. Perfetto, quindi potresti raccontarmi magari un po' in maniera più dettagliata quella che è l'esperienza utente, quindi eh, chi beneficia effettivamente di questi corsi. Uh, guarda il nostro mercato è un mercato business to business dunque noi non ci occupiamo attualmente di business to consumer dunque per me l'utente è l'impiegato di un'azienda o di un'organizzazione questa organizzazione può essere molto piccola o molto grande fai conto che la più piccola installazione è Docebo da 5 utenti la più grande installazione è di 96.000 user con 3.000 simultaneità uh, loggate nello stesso momento uh, l'esperienza utente per l'utente è molto semplice Uh, cosa fa l'utente? Entra attraverso uno user e una password, si trova l'offerta formativa che è stata pianificata per lui uh, da un suo responsabile, da un instructional designer, dall'imprenditore stesso che vuole formare i propri dipendenti eh, fruisce di questo corso che di solito è un corso multimediale, dunque eh, ha eh, elementi di interattività, quali filmati, quali audio, quali interazioni eh, in modo da fermare l'utente ogni tanto, far alzare la sua soglia d'attenzione eccetera eccetera. Finito questo corso lui viene tracciato e eh, viene certificato il fatto che abbia appreso l'argomento eh, su cui si è andato a concentrare. Uh, mi potresti dire quanti, quanti clienti effettivamente hanno già adottato questo sistema? Allora, Docebo attualmente ha due anime. Uh, Docebo uh -huh. ha un'anima uh, consulenziale che vende soluzioni enterprise, uh, dunque uh, immaginati aziende sopra i 500 dipendenti uh -huh. che devono fare progetti di grandi dimensioni. Uh, questo è stato il mercato di Docevo fino al 2011, abbiamo circa 100-120 clienti attivi per un totale di mezzo milione di utenti formati e boh, penso un milione e mezzo di ore di formazione erogate, uh, principalmente uh, questo tipo di mercato è un mercato che opriamo soltanto sull'Italia perché sono proprio progetti enterprise con una forte componente consulenziale e poi abbiamo invece la parte più nuova che abbiamo lanciato nel 2012 che è la piattaforma as a service per le piccole e medie imprese, dunque aziende che possono con carta di credito attivarsi un servizio in 30 secondi e questo è il mercato che registra i tassi di crescita più forti perché attualmente cresciamo di un cliente al giorno. Dunque un contratto firmato nuovo ogni giorno, proprio perché è un um, prodotto molto semplice con un canale distributivo totalmente innovativo per il nostro mercato, che è un mercato che è rimasto fermo per 15 anni, l'e-commerce, l'IRP, i CRM sono cresciuti molto, l'e-learning è rimasto un po' al palo, abbiamo cercato di innovare il canale di acquisto e di fruizione eh, bypassando le logiche di installazione eccetera, questo è vincente perché stiamo firmando contratti non solo in Italia ma abbiamo moltissimi clienti attualmente in Stati Uniti, Canada, UK con poi punte di vendite in Ghana, in Turchia, in Tunisia, in India eh, dunque stiamo cercando di allargare anche il mercato in modo trasversale geograficamente non soltanto scalandolo sull'Italia Perfetto, invece eh, potresti accennarmi qualche cosa riguardo alla tecnologia che ci sta dietro effettivamente? Allora la tecnologia è una tecnologia Multi, che, che definiscono multi-tenant, non voglio andare su, su, su tecnicismi, è un applicativo comunque web eh, con eh, un'infrastruttura un cloud molto scalabile in background, dunque gestiamo attualmente eh, considera più di 9000 database, eh, 9000 installazioni di clienti sia in trial sia clienti acquisiti eh, la cosa interessante che abbiamo a parte un'infrastruttura cloud che va a scalare gestisce picchi eccetera eccetera è il fatto che eh, appoggiamo questa infrastruttura al nostro eh, business angel iniziale che è un internet service provider che si chiama C-Web dunque tutta la parte web e tutta la parte database sta nella sua infrastruttura ma poi i contenuti multimediali nei, ai clienti di tutto il mondo li distribuiamo con Amazon CloudFront che consente di il corso multimediale, che di solito è molto pesante, mm -hmm. uh, in, 41, okay, in 41 server sparsi per il mondo e l'utente che chiama un certo contenuto formativo viene servito... Eh, dalla location più vicina a lui. Eh, questo ci risolve i problemi molto grossi legati a mondi o country con bande molto strette come Sudafrica o piuttosto eh, veramente lontani da tutto come possono essere Australia e Nuova Zelanda. Mm -hmm. Stiamo anche attrezzandoci per la Cina che ha un problema diverso che è la logica del Great Firewall. Dunque... Uh, quel filtro di contenuti che sta tra Mail in China e il resto del mondo, che attualmente rallenta ancora la distribuzione di contenuti di qualsiasi tipo e le learning incluso. Perfetto, um, lo stesso metodo viene utilizzato anche nel caso i contenuti vengano invece forniti dal cliente stesso? Uh, sì, nel momento in cui il cliente ha un bisogno di distribuzione uh, non uh, su una country sola ma su più country, uh, ad esempio abbiamo esperienze con multinazionali italiane che fanno formazione a dealer in 91 stati nel mondo, a questo punto è una tecnologia che si può utilizzare. Chiarissimo, um, te lo chiedo perché mi, mi, incur mi incuriosisce l'aspetto della privacy e della sicurezza dei dati aziendali. Uh, beh, il cloud è un falso problema Se cioè, la security del dato nel cloud è un falso problema perché poi si va a scoprire che le frodi informatiche più grosse si fanno, le fanno i dipendenti no? Eh, tu vedi tutte queste liste di evasori fiscali che sono uscite dalle banche svizzere perché qualche dipendente si è rimasterizzato un cd uh, tieni conto comunque noi uh, lavoriamo molto su questa cosa e siamo in fase di uh, fine di certificazione ISO 27001 che è proprio la la certificazione di security. Chiarissimo, mi potresti dire qualcosa a proposito dei costi? Eh, guarda, allora, la cosa veramente simpatica è che stiamo ragionando, eh, simpatica, industrialmente strana, è che stiamo ragionando in una logica di distruzione del valore. Cioè, se eh, per me un cliente enterprise è un cliente che mm. lavora su un certo tipo di cifre, Utilizzando la versione SaaS riesce ad andare a risparmiare qualcosa tipo il 70%. Non perché costa di meno la soluzione, ma perché se la può bilanciare in base al carico di lavoro. Dunque, se un, giorno, se un mese tu hai bisogno di 4.000 utenti attivi, ma poi ad agosto formi zero, eh, un mese tiri sull'interruttore a 4.000 utenti, ma poi ad agosto non paghi niente perché azzeri la soluzione, o non paghi okay. quasi niente perché azzeri la soluzione. Dunque, la logica è molto modulare. La soluzione è out of the box, dunque è abbastanza eh, standard e dunque questo è quello che poi piace un poco al mercato corporate italiano che vuole invece eh, un progetto super customizzato con però degli investimenti di un certo tipo. Eh, le soluzioni out of the box le stiamo deliberando anche a clienti corporate americani, dunque loro sono già più pronti ad avere soluzioni standardizzate, ad accettare quello che il mercato dà se ovviamente ha, eh, come dire, di soddisfa dei requisiti di base. Dunque, ecco, il discorso del pricing è ipermodulare, tu parti da 29 euro per 5 utenti attivi e poi arrivi a decine di migliaia di euro per volumi di utenti veramente elevati. Il bello è che il Canon è mensile e tu puoi dimensionarlo mese per mese in base a quello che veramente usi. Dunque è puro cloud, puro chats in tutto, non soltanto nella tecnologia di background ma anche nel pricing che c'è sul mercato. Perfetto, mi hai accennato a prospettive di ampliamento riguardo a, al pubblico effettivamente a più paesi, ci sono altri, altre idee di espansione, altre idee di implementazione di nuove possibilità, nuove features? Sì, il problema è il tempo e le risorse. No? Uno ha 7.000 idee sempre, poi dopo a un certo punto deve purtroppo razionalizzare. Attualmente noi stiamo lavorando su due elementi che sono addirittura d'arrivo. Uno che è il contenitore di corsi, dunque un marketplace di corsi, con cui stiamo facendo alleanze con grossi fornitori in modo che eh, l'utente mm -hmm. che ha la piattaforma possa anche comprarsi contenuti non prodotti da lui o da mm -hmm. docivo ma prodotti da terzi, eh, i contenuti sono verticali tipo corsi manageriali, corsi di lingua, piuttosto che eh, corsi molto specializzati legati ad una country specifica dove ad esempio tutta la parte normativa di compliance. Eh, stiamo lavorando a sviluppare un sistema di plugin dove venderemo pezzi aggiuntivi e funzioni aggiuntive della piattaforma queste sono le cose che attualmente sono già in fase di sviluppo con una roadmap discretamente ben definita eh, poi abbiamo altre idee per poter fare upsell su quello che comunque è il prodotto che già stiamo vendendo stiamo iniziando ad avere una base veramente ampia di clienti io ti ripeto, un cliente ogni giorno, al giorno nuovo vuol dire avere poi opportunità di vendita non solo su clienti nuovi che andiamo ad acquisire dunque non ragionare soltanto su una crescita d'acquisizione di mercato di quote di mercato che comunque è la priorità uno di Docebo ma poi andare a fare upsell su quei clienti che già abbiamo vendendo servizi aggiuntivi. Chiarissimo, quindi mh, potresti riassumermi quello che è il modello di business? Eh, allora, base, piattaforma di learning, semplice, carichi contenuti. Successivamente puoi comprare anche contenuti dal nostro marketplace, comprare moduli aggiuntivi dal nostro App Store all'interno della piattaforma uh, Quanti siete effettivamente in Docebo? Docebo è una struttura che adesso ha 30 persone Dunque una struttura abbastanza solida Docebo è nata nel 2005 ha fatto il Brown Angel nel 2006 ha fatto il Round Venture Capital nel 2012 Perfetto è cresciuta progressivamente, il team principalmente è tutto italiano diviso sui due uffici di Napoli e Milano e poi abbiamo comunque il 55% del team che è in telelavoro dunque, mm -hmm. siamo veramente un'azienda cuffiata dunque cuffie Skype, strumenti di collaborazione e tutto il resto perché alla fine abbiamo colleghi italiani che hanno deciso di andare a raggiungere il fidanzato in Spagna piuttosto che un collega che vive in mezzo alle montagne e non gli piace la città ma per noi è abbastanza normale è sempre è nata così l'azienda in modo molto destrutturato anche se adesso abbiamo due uffici eccetera eccetera poi facciamo ovviamente incontri, feste che cosa, dove il guardarsi negli occhi il parlarsi ha comunque il suo valore Perfetto. Ultima domanda Claudio, quali sono gli obiettivi per i prossimi 6-12 mesi? Uh, andare sul mercato con queste soluzioni nuove, continuare a sviluppare il partner network, in 6 uh, mesi abbiamo già 18 partner certificati in giro per il mondo, vogliamo essere capillari perché diamo molto valore a quello che è la Uh, localizzazione non tanto del contenuto formativo ma del business mm -hmm. uh, dove un cliente che ti approccia dalla Russia tendenzialmente vuole essere con, ricontattato vuole, vuole dei follow up in russo uh, con un contesto culturale e con un interlocutore che abbia il suo background culturale dunque noi stiamo diventando dei lead generator per i nostri partner che poi coltivano il lead nella loro fascia oraria, nel loro modo, nelle loro tradizioni, nella loro lingua. Per noi è fondamentale, l'e-learning penso che su questo sia uno dei mercati che è più eh, affetto, se vogliamo vedere in un modo negativo o comunque meno globale, eh, dunque si tratta di trasformare in locale una tecnologia che è globale di per sé. Perfetto, Claudio io, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo. Maria grazie mille, a presto, buon lavoro.